Ciao, buongiorno, come state? Ecco, siamo nel nostro post eh, in cui eh, insomma, andiamo a raccontarci un po' che cosa abbiamo detto, ci siamo raccontati, intanto mi vedete anche con il mandarino, che è la mia pausa di metà mattina della, della frutta. Dicevamo, che cosa ci siamo detti oggi? Beh, ci siamo raccontate tante cose, a parte Whatsapp che non funzionava e abbiamo dato colpa forse a quello che era un po', eh, diciamo così, l'eclissi eh, di sole che, insomma, c'era oggi, in questo martedì 25 ottobre. Ma poi, a parte questo, insomma, abbiamo veramente spaziato dai viaggi dove io vi ho detto che appunto dovevo andare nella foresta nera e quindi eh, così chiedevo se eravate già stati eh, cambio posto dove dormire, almeno un modo per visitare altro anche se poi la tappa la farò a comprare le palline di Natale in vetro perché sì è vero che ci sono da altre parti ma lì la fabbrica delle palline di Natale in vetro io ogni tanto me ne prendo Uh, qualcuna dove mi sveno perché eh, insomma il mio albero ormai è quasi tutto di palline di vetro e insomma mi piace, sono belle colorate, mi piacciono e insomma danno un tocco diverso solo che poi quando si rompono ah, eh, il cuore ah, un attimino cade uh, abbiamo parlato dei prossimi libri di cui andremo a parlare insieme a Claudio legati al mistero, potevamo insomma, dovevamo organizzarlo per Halloween, mi spiace, ma sono stata malata, però come vedete sto un po' meglio, eh, anche se insomma la voce è ancora un po' presa, un po' cavernicola. E poi vi ho fatto vedere che in diretta mi è arrivato anche questo libro eh, di Papa Francesco, il nuovo libro che esce il 31 ottobre e magari anche di questo andremo insomma, a parlarne più avanti, eh, faremo insomma, nuovamente dei redazionali legati ai libri che mi sono allevati anche suggerimenti da leggere abbiamo parlato di cibi, abbiamo parlato di vino Giorgio ci ha detto che insomma stava vendemmiando il Brunello di Montalcino che deve invecchiare 5 anni, riposare 5 anni prima di essere bevuto quindi adesso va bevuto il vino del 2017 vi ricordo, sono legato al Brunello di Montalcino Abbiamo insomma, a Peter abbiamo dato dei suggerimenti su dove andare a festeggiare i suoi vent'anni di matrimonio il prossimo anno. Gli hanno detto Charme. In realtà, insomma, io dicevo di rimanere in Italia. Poi ci siamo trovati su Bruges, sulle Fiandre, su Ghent, su Anversa. Insomma, e quindi se poi molti di voi non ci fossero ancora andati, fatelo perché è un bel viaggio. Non so anche quale viaggio farete voi, chi lavora insomma, il primo e il due novembre, come il maestro Domenico. Eh, chi invece magari farà una passeggiata come il nostro amico meganaturista che in questi giorni che fa ancora caldo va ancora in giro in bicicletta nel, sul Ticino nel parco del Ticino e questo insomma fa bene ci piace poter ancora andare a stare all'aria aperta tant'è che insomma vi chiedevate se avevo le calze no non le ho perché fa ancora troppo caldo e le calze non riesco proprio fisicamente ancora a metterle eh, dopodiché abbiamo Ah, mi avete detto anche la tradizione del 2 novembre a palermo solo a palermo del fatto che i bambini ricevono dei regali importanti un po come eh, per Natale, eh, anzi per l'epifania, eh, ci siamo scambiate anche qualche così curiosità sui dolci eh, in questo periodo nel ponte del primo novembre. Io vi dicevo che qui da noi, insomma, si, si mangiano un po' ehm, le calderosse e le castagne. Ehm, e poi, insomma, ci sono altri dolci. Abbiamo parlato addirittura del dolce della Befana, siamo già andati nell'anno nuovo in questo senso. Eh, con la focaccia eh, della Befana, quella dolce dove all'interno ce la fa. Che chi la trova insomma, deve ripagare un'altra focaccia ma sicuramente gli porta fortuna e io non l'ho mai trovata. I nostri amici che dall'estero tornano in Italia per trovare i fratelli e sorelle in questo, eh, diciamo così, in questo periodo di festa eh, e che ci racconteranno, insomma, anche che cosa hanno trovato meno dell'Italia. Eh, chi mi ha detto, insomma, in chiusura che è un cantautore, chi ha dei progetti, quindi ho detto di iscrivermi a im.hclib.it. Per scoprire i progetti, magari vedere di collaborare. A proposito di progetti, vi ricordo, come mi dice sempre, mega naturista, di ricordare oggi l'abbiamo fatto anche più volte: insomma, di mandarvi di mandarmi um, le vostre. Eh, non lo so, fotografie, ricette, insomma, dei luoghi dove abitate, secondo voi cosa c'è da visitare? Perché mi piacerebbe raccogliere il tutto, farne un libro e di conseguenza poi eh, il ricavato darlo in beneficenza. Quindi insomma potrebbe essere un nostro progetto insieme del martedì di voi amici di YouTube. Eh, sicuramente ho dimenticato qualcuno, eh, non me ne vogliate, eh, saluto anche poi in ultimo che non avevo salutato anche il nostro amico Paul da Parigi. Parigi, Parigi come Venezia, cioè rimangono nel cuore <ride> e, e per il resto insomma uh, fate attenzione, non fate come Gas che si è fatto male e si è tagliato il dito, fate attenzione, mangiate frutta e verdura di stagione perché Peter ci ha Così, ha eh, detto che faceva il fieno, poi in realtà lui non faceva nessun fieno, era una battuta. E, e che dire? Niente, io vi aspetto martedì come sempre, però alla sera, dove insomma vi augurerò a modo mio un po' l'Halloween, quindi vedremo insieme che cosa. Uh, vi, vi regalerò insomma vi porterò a fare ad Halloween e spero di, nel frattempo di raccontarvi qualcosa anche dalla foresta nera o in seguito insomma poi farvelo vedere e poi darci appuntamento al martedì successivo invece come sempre in diretta vi bacio vi abbraccio siete stati come sempre tantissimi per cui grazie grazie grazie anche quest'oggi perché insomma, dopo due settimane veramente è stato piacevole rincontrarvi e chiacchierare con voi è tutto alla prossima, è martedì Halloween, vi aspetto. Ciao!